faremo tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c e utilizzeremo tre mazzi di carte va bene ora faremo una preghiera di protezione e mentre farò la preghiera vi chiedo di chiedere ai vostri angeli al vostro sacro cuore qual è il gruppo che praticamente risuona nel nostro cuore per questa settimana per portarvi il messaggio settimanale naturalmente se vi vibrano due gruppi di Diversi, va bene lo stesso ok bene iniziamo prendiamo le carte abbiamo le carte delle fatte guarire con le fatte di dorin virtù e dell'arcangelo michele stampate da my life in italia e poi abbiamo le carte magical times che sono degli, degli spiriti della natura ok bene iniziamo invoco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 partecipando in questa lettura angelica e così è ok iniziamo a scegliere le carte del gruppo a carta del gruppo a vediamo un po la magia della natura vediamo un po per il gruppo b eccola qua è volata da sola abbiamo rispetta i tuoi veri sentimenti Andiamo a vedere il gruppo C, il risveglio del sé, ok, sono tre carte molto interessanti per ogni singolo gruppo, vediamo ora le carte dell'arcangelo Michele, mm. vediamo un po', Eccola. Gruppo, la, carta, la prima carta, prendi le distanze da questa situazione. Eccola qui è volata. Fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. È praticamente la identica carta. Due carte identiche, ok? Gruppo B. Rispetta i tuoi sentimenti e rispetta. Ehm, fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. Gruppo C, nuovi inizi, molto interessante, vediamo ora un po' l'ultimo mazzo, eccola qui, è volata, compassione, misericordia e compassione. Vediamo un po' il gruppo B, eccola qui, domandare. Gruppo C, eccola qua, aspettative. Ora, vediamo un attimino gruppo per gruppo, iniziamo dal gruppo A abbiamo la magia della natura, è venuto il momento di immergerti nella natura, hai bisogno di una vacanza hai bisogno di prenderti un momento di pausa e eh, l'invito è quello di andare in mezzo alla natura, vai a fare delle passeggiate in montagna vai a fare una gita al mare hai bisogno veramente di connetterti con l'energia della terra per uscire dal mentale, sei troppo nella mente, stai pensando troppo i pensieri non, non eh, la mente alle volte mente la mente è, un, è uno strumento molto potente se utilizzato costruttivamente ma quando i pensieri sono ripetitivi e quasi ossessivi non servono il tuo massimo bene tanto è vero che l'arcangelo michele ti dice prendi le distanze da questa situazione, vai nella natura, prenditi una pausa, hai bisogno di distrarti, questa situazione richiede compassione, va bene? Compassione è mh, assolutamente anche molto importante, l'arcangelo Michele dice eh, che quello che tu dai riceverai in cambio, quindi è molto importante eh, dare incondizionatamente con amore in questo momento perché tu possa ricevere benedizioni infinite. Bisogna che ti, cioè, quando sei bloccato, quando sei bloccata, quando non sai dove agire, cosa fare, è molto importante eh, concentrarsi sul servizio divino. Quindi dare, dare, dare e vedrai che poi l'universo ti restituirà. Però comunque ti fa bene un attimino. E... Prendere una pausa per te stesso per te stessa, meditare, stare nella natura, goderti un pochino la vita, eh, la vita eh, uscire dal caos e lasciare andare tutto ciò che in questo momento ti sta. Uh, ti sta assillando ti sta uh, ossessionando lascia stare taglia le corde e vedrai che una soluzione arriverà per il tuo massimo bene ok bene passiamo al gruppo b ripeto due carte di due mazzi diversi rispetta i tuoi veri sentimenti fidati dei tuoi sentimenti e rispettali quindi abbi fiducia di te stesso di te stessa abbi fiducia del tuo sentire in una certa situazione su un'adatta persona se questa persona eh, eh senti amore per questa persona, senti che è la persona giusta, senti che è la situazione giusta, senti che è il lavoro giusto, senti che è la strada giusta, abbi il coraggio di perseguire la strada del tuo cuore, abbi il coraggio di ascoltare ciò che la tua anima ti sta dicendo, va bene? Mettiti in preghiera, mettiti in meditazione e chiedi a Dio e all'amore cos'è cos'è la soluzione più giusta per me ma la risposta è già nel tuo cuore va bene quindi domandare sì ma ascoltare perché quando l'anima ti risponde devi avere il coraggio di eh, di, mh, di avere fiducia in quello che arriva come risposta alle tue domande fiducia in te stesso in te stessa assolutamente se una situazione devi prendere le distanze Fidati di te stesso, fidati di te stessa, agisci di conseguenza e vedrai che tutto andrà per il meglio, fiducia in te stesso, va bene? Ok, gruppo C. Diciamo che sei in una fase evolutiva molto avanzata, il risveglio del tuo sé superiore ti sta portando ad avere una crescita spirituale molto, eh, diciamo, velocizzata, quasi alla velocità della luce, il risveglio del sé ti sta portando a sentire compassione, amore, gioia, gratitudine per la vita, per l'umanità, eh, per, per, per tutte le situazioni della tua vita in assoluto. Eh, diciamo che ci sono nuovi inizi per te sia dal punto di vista lavorativo sia nelle amicizie sia nei contatti di lavoro eh, nuove opportunità si stanno aprendo dinanzi a te abbia aspettative positive perché arriveranno solo cose meravigliose a te ok quindi rimani aperto per qualunque cosa sta arrivando ehm, assolutamente ehm, stai per sentire la musica che il tuo cuore sta suonando praticamente nel senso che, che eh, arriverà esattamente quello che tu hai chiesto i tuoi desideri si stanno manifestando perché i tuoi desideri sono in allineamento alla tua anima perché stai uscendo dall'ego riesci a fare dei, delle richieste molto in linea con la tua anima con il tuo massimo bene il massimo bene degli altri e il massimo bene supremo continua per correre questa strada perché questa è la strada giusta in assoluto. Bene sono contenta per, per questa settimana abbiamo fatto la nostra lettura angelica, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche dal vivo eh, sia come connessione diretta che come lettura delle carte, mi occupo anche di facilitare la guarigione sulle altre persone con le nuove frequenze di luce e facilito anche il logo ceiling che è una modalità di guarigione energetica che si avvale del potere della parola e ti aiuta ad eliminare tutti i blocchi, tutte le paure, i traumi del passato, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, di essere al 100% e di agire nella direzione dei tuoi obiettivi. Eh, volevo anche mh, informarvi che mh, il nuovo percorso di coaching di, due, di nove settimane, quindi di due mesi, eh, per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà martedì 19 luglio 2022. La classe sarà composta a massimo da 10 partecipanti, eh, i posti sono veramente limitati, c'è cioè ancora qualche posto, quindi per maggiori informazioni non esitate a contattarmi. Per chi invece vuole vivere l'esperienza delle nuove frequenze di luce, al vivo in presenza farò un seminario Uh, il weekend del 29 del 30 ottobre 2022. Per chi desidera invece fare un full immersion di quattro giorni uh, e vu quindi vuoi imparare sia a connetterti con le frequenze di luce, ma vuoi anche imparare la connessione al sé Superiore e ricevere la tua connessione personale, saranno quattro giorni straordinari a partire dal 29 di ottobre fino al 1 novembre 2022 una promozione speciale per te che mi segui su YouTube, quindi eh, rispetto alla locandina sarà un'ulteriore promozione per te se chiami eh, entro questa settimana, ok? Quindi contattami per maggiori informazioni eh, e ci vediamo presto. Un salutone a tutti, a presto, alla prossima settimana. Ciao ciao!